Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono Maxi e vi porto un'altra news per quanto riguarda i giochi usciti questo mese su PlayStation Plus ragazzi qui abbiamo Killing Floor 2 Life Strange insomma eh, ci sono parecchi giochi parecchi giochi diciamo parecchi tra parentesi perché parecchi insomma mo' è, è un bestemmione però andiamo a vedere questi giochi ragazzi qui abbiamo questo gioco che per gli utenti di PlayStation Plus è gratis come sapete tutti per il costo di 39,99 euro ragazzi è eh, un gioco che dire ragazzi a mio avviso un po' così a me non piace molto vediamo un attimo di far ripartire il trailer eh, dall'inizio perché qui abbiamo un il trailer che va un pochino a cazzi sua quindi vediamo di vederlo bene sto trailer dall'inizio comunque dicevo ragazzi secondo me eh, Sony ci sta un po' pigliando per il culo perché eh, a mio avviso pagare un abbonamento eh, 50 euro l'anno per avere giochi del cazzo secondo me come questo eh, non vale la pena, comunque il gioco che state vedendo è Killing the Floor 2 che vediamo se riusciamo a vedere il trailer completo di sto gioco di merda che a me veramente fa cagare però magari eh, a qualcuno può piacere questo stile di gioco, per me eh, non è un gioco che rientra nei miei canoni perché un po' troppo irreale, insomma un po' troppo futurista, non lo so questi comunque non sono i... i giochi diciamo che a me piacciono, che vanno per la maggiore poi ragazzi qui in, uh, come secondo titolo di questo mese abbiamo un session pass un session pass di Life Strange che troverete eh, il primo capitolo di life, life strange eh, gratis nei giochi free to play quindi automaticamente con questo session pass potete giocare eh, tranquillamente insomma suppongo nell'online perché il session pass è un pass stagionale e quindi suppongo che sia per l'online poi passiamo al terzo gioco di questo mese ragazzuoli il terzo gioco di questo mese che a mio avviso anche questo fa parecchio cagare però qui non abbiamo il video ma abbiamo delle immagini come state vedendo queste sono le immagini di questo fantastico gioco che se non avessimo il PlayStation Plus pagheremmo 14,99 ma chi cazzo lo vuole questo gioco? Cioè, ragazzi, Abyss Odyssey, ma dai, io non ci giocherei nemmeno fra milioni di anni. E qui, ragazzi, abbiamo la chicca, che però la chicca è per PlayStation 3. A me, per esempio, piace moltissimo questo gioco, World Rally Championship 5. È veramente bello come gioco, e io mi domando... Sony del cazzo perché non porti giochi come questo su PS4 ragazzi cioè io ehm, non capisco, mi continuano a portare questi giochi su PS3 che tra parentesi eh, su PS3 sono poche le persone che hanno mh, il plus anche perché PlayStation 3 non necessita di giocare con il plus on online quindi eh, voglio dire che cazzo lo, lo scarica questo gioco insomma voglio dire e invece ci propinano queste stronzate per ps4 ragazzi che eh, giustamente allora andremo a pagare anche questo 14,99 se non avessimo il plus ecco il trailer di questo fantastico gioco ragazzi sto a a me personalmente fa cagare come gli altri che sono stati presentati per ps4 eh, quindi non so non credo di scaricare nessuno di questi forse Andrò a scaricare Life Strange visto che c'è anche il Session Pass Ma l'unica pecca di quel gioco è che comunque ha um... È sottotitolato ragazzi ebbene sì a me i giochi sottotitolati non piacciono non mi piacciono manco per il cazzo perché preferisco più un gioco che comunque non devo stare lì a leggere i sottotitoli per, per fare quello che devo fare eh, io ho comprato GTA ma GTA è un'eccezione nel senso che sono un amante di GTA quindi eh, posso anche sopportare i, i sottotitoli diciamo ma eh, per altri giochi insomma mh, non credo insomma poi bisogna vedere deve essere veramente accattivante il gioco e infine abbiamo eh, l'ultimo gioco ragazzi è la... il gioco in assoluto insomma se continuo sempre a scherzare eh, ragazzi ti andremo a pagare 4 euro ma per chi ha il playstation plus è gratuito eh, questo gioco si chiama Spy.. spy qualcosa eh, Beh, comunque sia raga, fa cagare pure questo Non so a quanti potrà piacere questo genere di gioco Qui come state vedendo il gameplay Insomma dovete scappare evitando sta sorta di luci dentro dei labirinti cazzi e mazzi magari posso anche provare a scaricarlo per vedere com'è sapete io a volte magari ho scaricato dei giochi dicendo ma oh, fa cagare poi magari ci ho anche giocato era pure carino però questo qui a vederlo così secondo me fa parecchio cagare però va bene che, che dobbiamo fare dobbiamo continuare a pagare il playstation plus pagare la sony per questi fantastici giochi che ci regala ogni mese questi giochi annui e stare zitti ragazzi sarebbe un po' ora di smetterla di farci via per culo però purtroppo ci hanno il coltello dalla parte del manico e noi non possiamo fare nulla detto questo ragazzi spero che il video vi sia piaciuto che via, vi sia stato utile lasciate un like eh, condividete il video un saluto a tutti al prossimo video ciao a tutti